questa questa interrogazione per eh, capire se come questa giunta intende eventualmente cooperare con il governo che sta portando avanti alcune eh, politiche importanti per, ehm, per mettere un argine a quello che è ovviamente l'invecchiamento della popolazione un tema che eh, ormai quotidianamente eh, alla cronaca e comunque eh, se ne parla frequentemente, si è anche parlato in, in, questa, in questa assemblea negli anni del problema dell'invecchiamento della popolazione e del calo demografico, rischiamo nel 2070 in Italia e di conseguenza anche all'interno della nostra regione addirittura quasi di avere il doppio delle persone pensionate rispetto alle persone occupate questo naturalmente comporta non solo un problema sociale ma, e di invecchiamento di, di popolazione, ma anche un problema per chi, eh, per chi governa e governerà ovviamente i nostri territori, visto che legato al tema dell'invecchiamento e del calo demografico c'è anche tutto un tema poi di politiche da affrontare per eh, poter aiutare eh, le persone che invecchiano, capire come invecchiano e di conseguenza anche affrontare i costi sociali. Ovviamente va messo un argine a questa situazione, il governo si sta già impegnando per cercare di incentivare nuovamente le famiglie e i giovani d'oggi a fare più figli, si sta parlando all'interno del DEF, ad esempio, dell'inserimento del coefficiente familiare per quanto riguarda l'IRPEF, si, si sta parlando di agevolazioni per l'acquisto di pannolini, di riduzione e qui veniamo in un tema che tocca molto l'ambito regionale di riduzione per quanto riguarda le rette degli asili nido e eh, ci, mi chiedo a questo punto, chiedo alla Giunta come intende eventualmente aiutare poi il governo ad attuare queste politiche, Grazie. Sensoli, in riferimento alla sua richiesta, si evidenzia in alcune attività realizzate in corso di realizzazione dalla Regione a sostegno della famiglia e della natalità. In questa legislatura sono stati emanati due bandi a sostegno di giovani coppie attraverso l'erogazione di contributi da 25 a 35 euro per alloggio. I destinatari sono giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 40 anni con un valore ISEE non superiore a 41.06 euro. In tema di trasporti, infine, abbiamo rinnovato, fino al 2020, l'accordo per tariffe agevolate tariffe per alcune categorie di popolazione per l'acquisto di abbonamenti annuali. Tra queste categorie sono state incluse per la prima volta le famiglie numerose, con quattro o più figlie, con esenzioni non superiori a zero euro. Le tariffe variano da 147 euro, abbonamento urbano e extraurbano, 216 euro, abbonamento cumulativo. Oltre a questo la Regione stanzia un contributo annuale di un milione di euro a favore dei comuni per sostenere le spese di trasporto pubblico locale per le persone più svantaggiate. Grazie. Eh, sì, diciamo che è, un, è una risposta eh, parziale, nel senso che siamo a conoscenza ovviamente delle, delle misure che ha già attuato. In realtà la mia domanda era cosa volete fare eventualmente in più anche perché dalle statistiche, gli ultimi dati che abbiamo, poi non so se ce ne sono di più recenti, ad esempio ci risulta che nel 2016 in Emilia Romagna 3.600 donne hanno dovuto abbandonare il lavoro perché o non c'era posto all'interno degli asili nido oppure questi costavano troppo perché... È palese è davanti agli occhi di tutti che i posti sono pochi, quei pochi che ci sono a volte costano tanto quanto nel privato e le rette eh, per, la maggior per tante famiglie eh, emiliano-romagnole purtroppo sono difficili da sostenere. Molto spesso la donna si trova a dover lasciare il lavoro e poi sappiamo benissimo che dopo due o tre anni che si è eh, rimasti fuori dal mercato del lavoro, non è così semplice eh, reinserirsi. Mm, faccio un appunto riguardo eh, quanto stanziato per il diritto all'abitazione. All in realtà i beneficiari più che le giovani coppie sono stati le cooperative edili, proprietarie degli immobili, questo era l'appunto che avevamo fatto in discussione generale all'epoca. In ogni caso mi auguro che questa giunta e comunque chi governerà eh, la regione eh, prossimamente, naturalmente, dia pieno sostegno a quelle che sono le misure economiche che vanno a, a vantaggio poi della natalità e delle, e delle famiglie, perché eh, è lodevole, sono sincera, lo ammetto, l'attività che fanno i centri per le famiglie sul territorio, li, con le conosco, li conosco e so che rendono un servizio utile. In questo momento però bisogna ammettere che il problema principale per quanto riguarda le, le giovani coppie e anche un po' meno giovani è quello che molto spesso ci si ritrova a non poter avere figli per mere questioni economiche, quindi più si va avanti, più posti negli asili nido, meno eh, rette, meno onerose e più servizi ovviamente che diano agevolazioni, è questo che ci auguriamo, Grazie.